Italia 2022 continua, siamo allo stand della Target Informatica, un'azienda che si dedica al vending dal 1998 e così dopo ben 24 anni di premiata attività riusciamo ancora una volta a intervistare Alberto Ratini il CEO dell'azienda e il suo responsabile di sviluppo software Alberto, dopo 4 anni dall'ultima intervista qui a Venditalia bentornato grazie, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Vending News e allora tu dopo quattro anni avrai da dirci un mucchio di cose per tutto ciò che avete sviluppato cosa che ha fatto evolvere il vostro software GD il premiato software di gestione per il vending sì sì diciamo che abbiamo approfittato della, della pausa per comunque per potenziare e sviluppare la gamma di prodotti quindi adesso abbiamo una serie di prodotti di vario livello per adattarsi ancora meglio alle, alle varie necessità delle aziende. Quindi oltre al GD eh, originale abbiamo anche eh, il GD Easy eh, e il GD Data Collector che sono due livelli diciamo, per le aziende più piccole che hanno comunque delle necessità di organizzazione e di gestione dei dati eh, diciamo, del vending però eh, per struttur meno strutturate diciamo, e quindi con costi e una gestione più light eh, quindi adesso abbiamo una famiglia di prodotti ancora più completa eh, che naturalmente in occasione di questo Venditalia abbiamo anche ehm, colto l'occasione per aggiornare da un punto di vista dell'interfaccia cioè eh, il nostro prodotto appunto come diceva eh, Fabio poco fa è un prodotto che è nel settore da tanti anni e eh, onestamente aveva necessità di essere un po' rinfrescato dal punto di vista dell'interfaccia per cui abbiamo colto l'occasione di questa fiera per presentare quello che i nostri utenti avranno nel, nell'arco dei prossimi 15 giorni che è una completa revisione dell'interfaccia tecnica del prodotto quindi diciamo, una migliore leggibilità una migliore fruizione delle funzionalità eh, con una funzione particolarmente utile che abbiamo chiamato cerca e vai che consente praticamente di andare a trovare semplicemente digitando una parola digitando il nome di una stampa, una qualsiasi parte diciamo, di ciò che si sta cercando eh, viene trovata immediatamente tutte le funzioni del programma che riguardano quella cosa e tutte le parti di manuali, quindi delle, le pagine del manuale che si riferiscono a questa funzione eh, questo in un programma che ha una storia così lunga e eh, tanti anni di implementazione è diventata una cosa fondamentale perché immaginate che il manuale di GD eh, tocca ormai le 700 pagine e quindi eh, non è banale andare a trovare un argomento mentre averlo a disposizione semplicemente scrivendo che ne so, corrispettivi piuttosto che carico furgone piuttosto che qualsiasi altra cosa è una cosa estremamente eh, valida in più eh, delle nuove funzionalità sui palmari Android che consentono di sfruttare tutte quelle che sono le, le feature di questi palmari quindi eh, la navigazione direttamente verso un cliente eh, su Google Maps direttamente dal, dall'applicazione GD così come la possibilità di chiamare al telefono il cliente e così diciamo come la possibilità di raccogliere la firma del, del cliente direttamente sullo schermo del, del palmare e magari stamparlo direttamente sulla ricevuta o sulla fattura che viene messa dall'eventuale stampante o mandata via mail. Quindi tutte cose diciamo, che vanno a completare le mille funzionalità che già abbiamo e che comunque vengono sempre dalle richieste dei nostri utenti che sono eh, diciamo, il nostro faro guida perché... Eh, i gestori sono coloro che, che, che animano lo sviluppo del nostro prodotto noi eh, diciamo, diamo una forma tecnica come dice anche no, quello che facciamo meglio è dare forma alle vostre idee il nostro slogan noi diamo una forma tecnica a quella che è una richiesta del settore e poi lo redistribuiamo a tutti cercando di, di fare in modo che una funzione che magari è stata pensata da qualcuno torni utile a, a più operatori e poi magari a tutto il settore senza dimenticare la BI, la Business Intelligence, compresa all'interno di GD il vostro programma e la firma elettronica che è stata introdotta proprio quest'anno. Certo, allora la BI è un nostro punto di forza perché ormai le aziende che l'hanno adottata cominciano a essere tante ed è eh, in pratica l'unico modo per avere una situazione reale del, di quello che è la redditività e, e la resa dei singoli clienti, dei singoli distributori tenendo conto anche di tutti i costi eh, che vengono dal, diciamo dal, di, di, di costi indiretti o comunque che non sono strettamente legati al prodotto del vending o al distributore o al cespite ma che tengono conto di carburanti di, perché in pratica nella BI si può vedere in forma grafica Diciamo, con, con eh, moltissime tipologie di grafici, diciamo, eh, si possono vedere tutte le criticità che, si, che, che, che vengono diciamo, evidenziate dal programma tenendo conto di questi costi indiretti, quindi il carburante che viene impiegato per far andare da un determinato cliente, cioè il determinato cliente che, è, che sarebbe un cliente redditizio se fosse dietro l'angolo, quando sta a 100 km, magari con quei prezzi non è più redditizio. E come fai a rendertene conto con una normale statistica? Con l'ABI. Con l'ABI, esatto. E in più la firma elettronica, grazie a una partnership ormai consolidata con InfoCert per quello che riguarda le nostre attività nel settore della sanità, abbiamo introdotto anche nel vending la possibilità di firmare digitalmente sia i contratti eh, di comodato che i report di conteggio che in teoria virtualmente qualsiasi documento o stampa prodotta eh, e diciamo, il tutto è integrato con la firma digitale remota di InfoCert quindi in pratica eh, il gestore o comunque l'operatore che firma eh, ottiene una firma digitale che è valida per qualsiasi ambito in più configurando la NGD semplicemente al momento della stampa decide se vuole stampare il documento standard oppure vuole produrre un file firmato inserisce il suo pin di firma, l'OTP che è il classico codice che gli arriva per verifica perché non servono chiavette usb non servono supporti fisici e altre cose e con queste due cose firma il documento e il documento ha pieno valore legale quindi è una cosa che così come la BI quando l'abbiamo introdotta noi nel 2012 era una roba avveniristica anche questo oggi sembra un accessorio una cosa in più ma sappiamo bene che fra qualche anno tutti avranno questa necessità perché così come lo speed che fino a tre anni fa si usava solo per andare nel sito dell'inps oggi se non hai lo speed non prendi neanche la bicicletta gratis e così mi piace che la passione e l'orgoglio con cui ne vai fiero davvero perché eh, GD in fondo è, è, è un po come un figlio no? Eh certo ormai sì ormai sì, è come un figlio insomma ormai è anche cresciutino come figlio no, 24 perché... anni eh, tra poco, eh, no, io, a volte si dice dei figli beh sai poi tra poco comincerà a camminare con le proprie gambe certo. nel caso ha bisogno per forza di te. Alberto, grazie per il prezioso contributo, sono assolutamente certo che poi successivamente riusciremo a parlare sulla rivista Bending News di tutti i piccoli dettagli che non hai elencato perché sono davvero tantissime le nuove funzioni aggiunte e implementate al programma GD. Alberto, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi.